troviamo qua in fiumara grande a fiumicino eh, diciamo la quiete dopo la tempesta eh, come ben sapete eh, siamo stati allagati per le, perché fu riuscito il, il mare per, per il forte maltempo adesso eh, grazie al consorzio tevere agroromano dopo vent'anni si sta diciamo riesumando fuori un vecchio canale di eh, scolo che è collegato con il canale grosso de, dell'idrovere con zugna, quindi questo permetterebbe che se eh, ci sarà di nuovo un'altra fuoriuscita se ci fosse un'altra fuoriuscita de, del mare, l'acqua comunque confluirebbe tutta e quindi eh, provocherebbe meno danni rispetto a quelli che, eh, che, che ci sono stati noi stiamo qua e ci troviamo ancora con persone dove hanno almeno 60 cm di acqua dentro casa e ci troviamo Ormai il primo io, anche io, eh, con eh, un'enorme quantità di immondizia come elettrodomestici, mobili eh, e di tutto, e, chiedi, e abbiamo chiesto ufficialmente ieri con, eh, con un articolo se il comune, almeno ci dà la, la possibilità di avere qualche scarrabile per qualche settimana, parcheggi messi in un, in un punto per poter diciamo, riempirli eh, con tutta questa immondizia che noi. Eh, ci, ci ritroviamo grazie a tutto questo. Allora noi per quanto riguarda il discorso di mh, quello che c'è stato d'emergenza siamo intervenuti subito per ripristinare il canale di scolo che praticamente era tappato da altre determinate cose. Bon, stiamo ripristinando il tutto, stiamo facendo tutto ciò che deve essere fatto per cercare che la gente sia tranquilla e e poi faremo ogni anno l'intervento su un canale che prima non esisteva e abbiamo riportato alla luce noi come consorzio di bonifica litorale nord